Noi abbiamo avuto la fortuna durante questi, questi anni di lavorare sempre in equip e essendo un'equipe multidisciplinare oltre all'operatore legale ci sono sempre state con noi le mediatrici. Semplicemente negli ultimi due anni, anno e mezzo, sono state fatte molte riflessioni e non solo sul tema dell'abitare, ma anche sul tema della gestione dell'alloggio rispetto ai nuclei accorti. Il target di questo progetto sono famiglie con bambini, quindi tutte le persone che abbiamo contattato e con cui abbiamo lavorato hanno anche dei minori. La difficoltà nel reperire un alloggio sia trasversale nel reperimento perché è evidente che non tutti rientriamo eh, nelle eh, caratteristiche eh, richieste dal mediatore immobiliare piuttosto che eh, dal proprietario di casa e anche ad esempio un libero professionista o un, una persona che ha un'azienda o una persona che ha una piccola, una piccola partita IVA e, e non ha il canonico contratto a tempo indeterminato e dall'altra parte credo che tocchi sempre tutti la difficoltà nella gestione dell'immobile una volta firmato il contratto, perché a volte eh, si dà un po' per scontato che persone che hanno fatto percorsi di, di accoglienza così lunghi abbiano acquisito che sono, quelli che sono gli strumenti necessari per poter fare questo grande passo di autonomia. Lo dico che noi che siamo neri, gli italiani non vogliono dare una, la casa a noi. Questa è una cosa molto, molto brutta. Che, perché ogni tanto che io vado, lo cerco la casa online o trovo la casa che hanno messo in affitto, provo a chiamarla, la casa la persona che ha quella casa lì e mi dica che è occupato, però alla fine non era occupato e questa cosa non mi, non mi va bene. Però comunque alla fine stiamo ancora cercando. Spero che lo troveremo qualche, qualche cosa. Le cose più difficili era che quando eravamo qui io e mia figlia, Ero da sola, non ho nessuna amica qui e numero due non so come devo fare, non so come devo cercare un lavoro, non so nulla, però alla fine mi hanno trovato due, tre eh, persone che mi hanno aiutato come si cerca il lavoro, inviare curriculum all'agenzia, tutto quello via. E il progetto mi hanno aiutato tanto di questa cosa perché ero molto preoccupato e ero paura che sarò qui, mh, fare niente, non sto lavorando, non sto facendo niente. Come devo fare quando uscirò da qui? Però alla fine mi hanno aiutato, il progetto mi hanno aiutato e, e poi ho dovuto fare alcune cose da sola come mi hanno fatto imparare. Allora ho seguito il corso per diventare volontario tutor dell'integrazione perché volevo soprattutto mettermi alla prova io insomma si parla tanto di aiutare le altre persone ma in questo caso volevo farlo davvero e mi sembrava che questa fosse veramente un'ottima un occasione no? per fare oltre che per dire o per parlare. Difficile tanto perché secondo me c'è come primo ostacolo sicuramente quello della lingua seconda cosa il fatto che magari se non hanno qualcuno che dà loro una mano, è molto difficile accedere alla cultura, sì ok si può andare in biblioteca, si possono leggere dei libri, però anche solo cinema e teatro secondo me sono cose dove difficilmente magari eh, vanno da soli, cioè ci vanno dopo che sono stati abituati a farlo, ma ci vuole secondo me qualcuno che dia loro una mano all'inizio.